Ciao a tutti, in questo video parlerò dell'esportazione uh, in DXF. Questa, questo tool è stato introdotto in QGIS nella versione 2.2, quindi è un tool che esiste già da parecchio tempo. Allora, importiamo uno shapefile, per esempio, facciamo un esempio così molto veloce, per esempio le regioni italiane. Apri Open. Ecco qua. Un attimo li tematizzo rispetto, per esempio, al nome della regione. Eccolo qua. E eh, allo stesso tempo metto un'etichetta. Come etichetta appunto il nome della regione. Eccolo qua. Bene, ora esporto questo layer eh, che è tematizzato, come vedete, anche etichettato, lo esporto in XF. quindi esporta in XF. Si apre questa finestra, in questa finestra qua dobbiamo mettere il percorso del file, quindi lo metto sul desktop e lo chiamo regioni etichette 2, che già ne esiste uno, ok. Bene, poi c'è la modalità simbologia, qua se voglio esportare la simbologia e anche le etichette devo scegliere simbologia, simboli del vettore. Come scala devo utilizzare la scala che eh, in questo momento sto utilizzando, quindi questa qua sotto. Quindi clicco qua, vedete, si aggiorna in automatico. Questo è importante altrimenti non vedremo le etichette. La codifica la lasciamo per com'è, qua non c'è nulla, qua selezioniamo solo questo, quindi seleziona tutta. Poi se qua, per esempio, qua volessimo dei layer distinti per regione, dobbiamo selezionare per esempio regione. In questo modo qua otterremo tanti layer in AutoCAD o in qualsiasi CAD otterremo tanti layer quanti sono le regioni in questo caso sono 20 altrimenti lasciamo per come quindi va bene così ok e ci impiego un po' perché è un, è un file abbastanza complesso ha molti vertici quindi ci impiegherà qualche secondo mm. naturalmente eh, le etichette possono anche essere multilinear Infatti poi in CAD qualsiasi si leggerà come mtext. Ora vi farò vedere. Io come CAD utilizzo un CAD eh, eh, free, in particolare, eccolo qua, e questo qua. In particolare utilizzo il, eh, il DraftSig. Draft Avvio. e vediamo cosa succede quindi dovremmo ottenere qua almeno 20 layer in effetti saranno 21 perché c'è sempre il layer 0 ed eccolo qua vedete l'Italia la stessa tematizzazione che c'è in QGIS infatti riduciamo la icona vediamo se ci riesco a farle vedere entrambe Questo metto qua e questo metto qua. Ecco qua, faccio un attimino lo zoom. E quindi lo vedete, questo è QGIS e questo è il CAD. Come vedete, sono perfettamente uguali. Eccolo qua, andiamo a vedere i layer. Come vedete, un layer per ogni regione. Più quella dello zero che c'è sempre. Ah ecco, si sì, è via, vedete, lemme text. Ok, ciao e alla prossima.